Per chi avesse indossato negli anni e sicuramente l'avete fatto una volta nella vita le Nike Pegasus la sensazione utilizzando il modello 39 è sicuramente familiare ma per capirlo come al solito partiamo dalle specifiche stiamo parlando di una scarpa di 261 grammi nella taglia US 9 33 mm nel tallone 23 mm nell'avampiede drop 10 è una scarpa molto molto simile alla versione 35 che abbiamo recensito in tempi immemorabili sul blog The Running Pit ma ora non va più di moda scrivere di questa scarpa ho amato la scelta di design che consente di utilizzare in contemporanea con un'intersuola React un old trick di Nike ossia la presenza di due zoom airbag una nell'avampiede e uno nel tallone che rendono la scarpa leggermente più morbida rispetto a quella che invece soltanto con l'intersuola React ma anche con il battistrada che media fondamentalmente la scarpa stessa rende questa scarpa più morbida e quindi la sensazione di corsa è davvero piacevole anche se come al solito non stiamo parlando di una scarpa che vi consente di correre sul cuscino ma piuttosto di una scarpa morbida, reattiva, veloce e al tempo stesso adatta a correre tutte le corse di tutti i giorni. Nonostante io abbia preso una scarpa di colore bianco ho apprezzato abbastanza la Tomaia anche se lo spazio nell'avampiede non è assolutamente comparabile rispetto ad altri modelli ma credo che chi abbia utilizzato Pegasus nella storia lo sappia benissimo. Ho invece apprezzato la linguetta paffuta anche se forse per alcuni potrebbe esserci un problema a livello di allacciatura. La scarpa consente di tenere il piede davvero bloccato anche grazie al fatto che nella parte posteriore nel tallone esiste la presenza di una conchiglia che è comunque morbida nonostante renda il piede davvero coccolato. Sappiate che questa scarpa consente ovviamente di estrarre la soletta e questa cosa vi consentirà di utilizzarla anche con i plantari, sappiate però che comunque questa scarpa è davvero molto stabile, la stabilità garantita anche dal fatto che l'altezza dal suolo non sia importantissima almeno rispetto al passato dove ovviamente era sicuramente più bassa parliamo di quattro anni fa ho apprezzato moltissimo anche la flessibilità della scarpa stessa che è assolutamente equivalente a quella del, dei modelli passati ho amato il design dei tacchetti che vi consentono di cambiare direzione forse non quando c'è pioggia tacchetti che cambiano anno dopo anno ma fondamentalmente la trazione resta sicuramente molto buona ovviamente una scarpa premium ma al tempo stesso venduta a un prezzo mid range che vi consente ovviamente di essere utilizzata per tutti i giorni in tutte le condizioni e soprattutto per tutti coloro i quali volessero iniziare a correre. Ritengo che la presenza generosa di React nella parte posteriore del tallone soprattutto per tutti coloro i quali avessero appena iniziato a correre può consentire di correre davvero eh, sul cuscino al tempo stesso per chi volesse un'esperienza di corsa unica ritornando al passato questa scarpa è sicuramente raccomandata qualche giorno fa ho incontrato il mio amico e prodepodista andrea soffientini con il quale ho uh, fatto la recensione completa di questa scarpa dal campo di garbagnate nei prossimi giorni non mancate iscrivetevi al canale per non perdervi anche la recensione delle zoom fly 5 voi nel frattempo sei strong keep running io e la mia amica fragola andiamo a berci un coffee Andrea siamo finalmente giunti alla recensione completa delle Pegasus 39 ci abbiamo messo un po' di tempo anche perché non ci siamo incontrati in varie situazioni cosa ne pensi di questa scarpa? Uh, allora scarpa che ho usato poco ahimè anche perché era la tua misura questa era un po' strettina beh devo dire che boh, qua magari... Poi voglio sentire anche voi, ma in generale secondo me è stata migliorata la mescola. Questo React qua per assurdo risulta più morbido di quello delle Infinity. Eh, comunque in calzata è una scarpa molto comoda alla fine. Un po' forse in avampiede un po' stretta, però la mescola alla fine secondo me è molto molto morbida mi piace di più della, della 38 per dire quindi hanno fatto poche migliorie sulla tomaia è una buona mescola. Secondo te Andrea a chi sono adatte e fino a che peso del podistamatore possono essere utilizzate? È Una scarpa questa qua secondo me da atleti meglio sotto i 75 kg più caldo perché sopra sicuramente ci sono infinite invincible quindi fatta apposta per, per chi pesa un po di meno Fondamentalmente anche una scarpa non entry level, ma per degli atleti che si approcciano alla corsa perché comunque è una scarpa che volendo, soprattutto per chi agli inizi puoi farci di tutto, da, dalle prime ripetute ai fartlec, ai lenti, ai lunghi. Quindi, e anche le gare, volendo, perché è un atleta. Che corre a 5:30, per dire, volendola posare tranquillamente in gara. E per quali distanze le utilizzeresti? Io la userei come scarpa dei trainer su tutti, su tutti i lenti che faccio durante la settimana. Ti dirò. Eh, è una delle scarpe all around che abbiamo messo quindi è una scarpa da portare in vacanza è una scarpa che all'occasione utilizzerei anche per fare delle variazioni di ritmo oppure correre sul, sugli sterrati e invece a livello di uh, ritmi fino a che ritmi la porteresti sapendo che comunque eh, potresti ovviamente utilizzarla anche per correre a 7 al chilometro. Sì, ecco, infatti, secondo me è una scarpa che va dalla camminata fino fondamentalmente ai 30 dopo si fa un po' più di fatica a spingere. Ti dirò sulle ripetute anche se che va, va bene, però ci sono scarpe un po' un po' meglio. E a livello di calzata dici stesso numero o mezzo numero in più? E quando diciamo mezzo numero in più intendiamo rispetto a una scarpa Nike. Questo forse lo dovresti dire di più te? Credo che sia giusta giusta, qualcuno potrebbe lamentarsi di un po' di poco spazio in avampiede eh, con lo stesso numero, quindi potrebbero valutare un mezzo numero in più questa volta, però non so, è un po' da provare, sicuramente lo stesso numero va bene, il mezzo numero in più diciamo che non stona, ecco, mettiamola giù così. Secondo me fino all'ora di corsa andrebbe comunque stesso numero, ma per chi volesse utilizzarla per 2-3 ore, probabilmente mezzo numero in più, potrebbe essere eh, una soluzione migliore. Invece a livello di tomaia, come l'hai vista e cosa ne pensi? E Secondo te è traspirante a 38 gradi. Eh, tomaia mi sembra abbastanza pesantina, poi conta questa qua e con bianca, eh, posso immaginare quella nera quanto possa scaldare. Eh, è una buona tomaia, per carità, anzi molto buona. Uh, sicuramente un po' pesantina per l'estate diciamo però cosa so che io uh, se devo sudare tanto sudo anche con una ciabatta e quindi vabbè faccio poco testo su questo a livello di linguetta e di allacciatura come l'hai vista e secondo te si allaccia comunque abbastanza facilmente guarda devo dire che la Pegasus è la scarpa classica secondo me cioè. Mh ripeto questo lo dico da, da sempre però eh, dalla 33 in avanti hanno fatto sempre una scarpa che secondo me va bene per tutti diciamo è una buona allacciatura una, una buona linguetta eh, alla fine la linguetta è quel ciccioso morbidino che ci piace a noi l'allacciatura è la solita che si vede ormai da, dalla 33 in avanti forse anche la 32 ce l'aveva o addirittura anche la 30 quella con uh, con um, il wire. wire esatto con um, col fly wire che tira i lacci quindi devo dire che è una roba um, ormai presa per assodato su questa scarpa e come, come dico sempre le scarpe che vince non si cambia a livello di tallone come l'hai visto e soprattutto credi che abbia un bloccaggio del piede quando dicevi corriamo a 3.30 cosa ne pensi? era la 35 la 36 che era simile che aveva il collo della, del piede c'è qua il, il pezzettino del, del tallone che, che andava su così, eh, guarda, morbido ma comunque un po' duretto, bloccaggio secondo me super, poi conta che la, la tua maglia è bella, bella gozza, bella morbida e bella, bella rinforzata. Ehm il piede e il tallone stanno dentro perfetti la gomma che c'è nel tallone è bella morbida e alla fine eh, direi che davvero mi, è, mi sta piacendo. A livello di mescola cosa ne pensi e soprattutto secondo te abbiamo già detto se ammorbidita cambia il comportamento nella corsa. Guarda, ne ha un po' di più del della, della Infinity, eh, non ha i pezzi di plastica come la Infinity che la rende davvero morbida. Cioè per assurdo sembrano davvero due mescole diverse, poi a tocchicciarle sono la stessa mescola. Secondo me rende anche la corsa un po' più fluida questa morbidezza in più nella in tutta la scarpa e invece a livello di battistrada come l'hai vista cambi di direzione tacchetti più o meno soliti cosa ne pensi Sì, questi sono dei tacchetti che durano bene fino ai 600 km. dopo si smangiuchiano un pochino su asfalto zero problemi se proprio devo trovare un difettino su, su pista bagnata Cioè su pista, su pista bagnata o comunque bagnata in generale Se scivolano un pochino E invece dal tuo punto di vista quale dovrebbe essere la durata di questa scarpa? Ma eh, devo dire che per il prezzo a cui si trovano andrebbe bene anche se km Sicuramente si tirano fino agli 800 km quindi direi benissimo la durata secondo me è quella lì, su 700-800 km, qua mi permetto di fare il discorso del prezzo, secondo me non ne va vale di tirarla di molto di più, perché comunque l'avevamo letto nel primo video, una scarpa popolare ha senso usarla al giusto. Sì, anche perché probabilmente il comportamento nella corsa dopo 800 km cambia, l'ammortizzazione anche, quindi sono d'accordo con te invece ultima domanda quali sono secondo te i pregi e difetti di questa scarpa guarda max io difetti non glieli voglio mettere ti direi proprio forse un po il battistrada che scivola sul bagnato ma niente di che i pregi sono, sono tanti, c'è cioè, una scarpa popolare, una scarpa come ho detto prima che va bene per chi deve iniziare a correre, una scarpa per chi corre da una vita. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, spero di incontrarti prossimamente a Livigno, sai benissimo che tra un mese uscirà il modello successivo, le Pegasus Turbo Nature, so che non vedi l'ora di testarle. Non so, non so perché con la mescola lì un po' andava a far perdere lo Zoom X. Vediamo, vediamo cosa avranno fatto. E sì, dal primo di agosto io sono su a Bormio. Chi, chi vuole allenarsi, noi partiamo sempre da Premario. Scriveteci per questo, non per le scarpe, vi rispondo e se sarà ci becchiamo su Livigno con Max. Magari decidiamo il giorno che ci si vede su tutti e, e ci vediamo su. Sì, e grazie. facciamo un real life uh, uh, video a Livigno, al centro dove c'è la pista di atletica c'è il bar quindi vi aspettiamo lì per il caffè offerto da voi a noi va bene, ciao ciao alla prossima si è scassata la sedia?